Sono Natalia Ryg e sono una insegnante di poldance. Io vengo dalla Russia, sono nata in Russia, vicino alla Siberia. Siccome ho fatto la danza classica, ho ballato, ho lavorato come coreografa, a me hanno fatto la proposta di creare il balletto e andare fuori in Russia per guadagnare un po', per vedere il mondo e ovviamente uno accoglie questa occasione. Per me la pole dance è un mix di danza, di ginnastica, di acrobazia, e di yoga. Eh, sì, la pole dance è nata in locali notturni, anche se a qualcuno non piace questo discorso. Eh, I paesi diversi mh, discutono tra di loro dove è nato, ovviamente. Russia, Australia e America. Tutti vogliono essere i primi, ma secondo me contemporaneamente, secondo me erano anni 80, come possiamo vedere dei film, americani e non si chiamava neanche la pole dance ancora, noi in Italia sappiamo il nome lap dance e tanti confondono lap e, e pole, e sono due ambienti assolutamente diversi, la dance è un locale notturno dove uno magari esce dal camerino e già si chiama la ballerina senza saper fare niente, e basta togliere i vestiti e fare strip, invece la pole dancer deve avere la preparazione fisica, c'è ancora un po' di pregiudizio, ma anche sì. solo latente. Se una ragazza dice vado a fare Pilates, va bene. Se dice vado a fare pole sì. dance, sì. allora già viene un po' vista in maniera strana. Secondo sì, te raccontano cosa? anche le mie allieve. Vabbè, a me la gente mi conosce ormai non mi, non mi dice, ah, fai, fai la dance. Però le ragazze che da poco si iscrivono, raccontano, ah, ho raccontato ai miei amici e loro subito: cosa fai la dance? Sì, c'è di pregiudizio, perché per la gente il, eh, il palo è legato con il locale notturno. Ma sì, è così, però noi quello che stiamo facendo, uh, abbiamo trovato il modo di sostituire la palestra. Quando ho iniziato c'erano pochissime posizioni di pole dance, invece da, da 2012 più o meno... È cominciato La pole dance è cominciato a sviluppare, perché sono entrate le ginnaste ac acrobati contorsionisti in pole dance e loro sono più portati, il suo corpo è più sviluppato, la flessibilità è più sviluppata, la forza, e allora la pole dance cresce. C'è proprio un abbigliamento eh, apposta per, per la pole dance, o comunque consigliato per la pole dance? Sì, abbigliamento... Sì, uno può scegliere, ma comunque sono sempre pantaloncini corte e il top, okay. poi una, una può essere più sexy, altra eh, eh, meno coperta, altra può, può essere più coperta, però deve essere aperta perché per avere il contatto con il palo la, la pelle ti aiuta, non ti fa scivolare, la stoffa può far scivolare. Secondo te è più difficile? essere un atleta di pole dance o fare l'insegnante di pole dance? No, è più difficile fare l'insegnante di pole dance perché qui già entriamo se non hai la preparazione di psicologia anche, non solo di saper fare le figure sul palo, di spiegare, di fare l'assistenza, ma anche devi essere una psicologa. A me è aiutato perché io prima di iniziare a fare la pole dance, mentre facevo la ballerina, però Uh, dopo la scuola ho, fatto la, uh, ho finito la facoltà di letteratura, in Russia sono insegnante della de letteratura in lingua russa. Mai lavorato perché in Russia pagavano poco all'insegnante ma ancora adesso purtroppo e ho preferito ballare perché guadagnavo di più, provengo dalla famiglia povera. E, però questa cosa di diventarsi insegnante della letteratura mi ha aiutato di insegnare nella mia vita la pole dance perché ho avuto il sistema, eh, mi hanno spiegato all'università come, re, eh, come rendere le cose difficili più facili, come spiegarle. E come anche interagire dal lato E come umano. interagire con altre persone, perché abbiamo avuto il corso di psicologia, ovviamente. Certo. Perché le persone che vengono a scuola, ma non solo da me, ma in qualsiasi scuola, ognuna persona ha il, suo, i suoi problemi, certo. sono diversi, hanno la sua vita, fanno mestieri diversi. E quando, come vengono in palestra per scaricarsi un po', anche questo posto prendono per scaricarsi, ma vedo, arrivano senza, dopo il lavoro, pesanti, senza sorriso e escono sudati e felici, questa è la soddisfazione.